Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mister Camera, se non l'avete già fatto, iscrivetevi a questo canale e lasciate un like. Oggi vi voglio presentare come correggere eh, il video che effettuiamo con la nostra eh, Axon Camera. In questo caso è un Eken 9, no, H9R. Questa camera ha un grand'angolo di 170 eh, gradi. Eh, se voi avete comunque una gopro oppure una phantom è la stessa cosa quindi adesso procediamo con i video e vi faccio vedere come si fa a correggere il grandangolo allora io per questo video ho precaricato uh, uno spezzolo di video registrato nella zona dove abito io ho preferito questa immagine perché c'è un uh, muretto a finestrato che mi dà una linea guida per la regolazione. Allora, premetto innanzitutto che Adobe ha creato già dei profili predefiniti per uh, le due action camera più comuni. Quindi parliamo della uh, GoPro e della Phantom e li troviamo in predefiniti rimozione, distorsione obiettivo GoPro e qui sono tre modelli la 2, la 3 e la 4, e la stessa cosa vale per la Phantom, la 2, la 3 e poi la Inspire 1, almeno così penso che si pronuncia. Però nel mio caso, che ho un Eken, qui dentro non la troviamo, quindi la dobbiamo realizzare, ecco perché abbiamo questo video eh, qui eh, come modello, e andiamo in effetti video, distorsione, distorsione lente, quindi con il tasto sinistro la prendiamo e la trasportiamo sul nostro spezzone video, andiamo su controllo degli effetti e ci portiamo sopra curvatura, qui andiamo a, a effettuare quindi la regolazione, andiamo su valore negativo, quindi scendiamo finché non vediamo che eh, l'immagine sia completamente eh, dritta, in questo caso andiamo su... 30, meno 30 sembra che sia il valore ideale, possiamo andare anche su meno 35, no, mi sembra che 30 sia proprio il valore ideale e, e ci fermiamo a 30. Se avete visto molti dettagli dell'immagine quindi la macchina blu, blu e la macchina rossa che avete visto inizialmente sono uh, quasi o uh, del tutto spariti se ci interessano questi uh, particolari recuperarli possiamo intervenire su effetto prisma verticale dove andando in positivo uh, recuperiamo il lato destro dell'immagine andando in negativo recuperiamo il lato sinistro dell'immagine Ah, ritorniamo di nuovo a valore 0, ok. Quindi a questo punto abbiamo effettuato eh, la regolazione ottimale che è meno 30, eh, che è praticamente quella ideale per questa camera. Se vogliamo salvare questa impostazione per non ripetere ogni volta le regolazioni, possiamo fare tasto destro e andiamo ad aggiungere tra i predefiniti. Io già l'ho fatto, infatti l'ho aggiunto da predefinito, l'ho chiamata Ecken. H9R, che vi metterò eh, nelle descrizione anche il file download che potete anche voi utilizzare e importarlo, così avete già eh, il file già preimpostato. Adesso, se avete più spezzoni eh, di video realizzato con la vostra eken, tecnicamente dovreste ripetere questa operazione ogni volta, cioè prendere eh, questa impostazione, anche se l'abbiamo già fatta la regolazione, e metterla su ogni spezione. Però c'è una soluzione al riguardo, possiamo effettuare una regolazione unica su tutti gli ispezioni. Come si fa? Andiamo su, eh, vediamo, ecco qua, progetto, qui vedete, dove è scritto nuovo elemento, andiamo a, a creare un nuovo livello di regolazione, ok, lo lasciamo così come che è default, poi lo prendiamo e lo applichiamo sopra la timeline e lallunghiamo fin quanto ci interessa a noi non so di quando saranno tutti gli spezzoni forse anche mezz'ora un'ora e allunghiamo per tutta la percorrenza del tempo qui andiamo ad applicare l'effetto che abbiamo creato quindi effetti io l'ho messo in predefiniti e che H9R e andiamo ad aggiungerlo sopra ovviamente qua si è distorto perché c'è ancora quello di fondo e togliamo il di fondo, ecco qua lui è andato ad applicare Uh, I livelli di regolazione su tutto quello che sta al di sotto di quello che gli eh, abbiamo impostato, In pratica, giusto per farvi capire meglio, io ho messo i livelli di regolazione sopra. Tutti gli spezzoni di vite che si trovano a di sotto di livelli di regolazione avranno quella regolazione. Questo sistema è molto pratico se abbiamo effettuato con la nostra camera più spezzoni, quindi non vogliamo effettuare uh, l'applicazione di uh, questo effetto per ogni spezzone. Quindi io spero che. Uh, vi sia stato utile uh, questo video e che possa essere comunque pratico anche per i vostri video come farò anch'io uh, per i prossimi vi miei video progetti. Va bene, vi auguro buona giornata e vi raccomando lasciate un like a fine di questo video oppure anche adesso. Arrivederci